Ogni set è di 21 punti. Le regole del beach volley non si differenziano molto da quelle del volley indoor, ma per capirle meglio abbiamo incontrato due coppie di campioni. Io sono Andrea Biacchi, sono la Tiziana Siamo giocatori e allenatori di beach volley all'interno della struttura Quanta Club e pratichiamo questo sport. Eh insieme quindi di coppia per il settimo anno consecutivo, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Nel beach volley si gioca 2 contro due, poi cambiano chiaramente le dimensioni del campo, poi è leggermente più piccolo, non è 9x9 ma 8x8 metri l'ambiente in cui si gioca perché ovviamente si gioca, si pratica sulla sabbia invece che in una palestra e cambia leggermente anche qualche regola oltre al sistema di punteggi, i set finiscono al 21, bisogna vincerne due per finire la partita invece che tre, tre set al 25 e cambia anche per quanto riguarda la, i fondamentali di gioco. Diciamo. Michela Antignocchi e Francesca Micheletto e facciamo parte del team della Sirdeco Beach Volley Academy di Pescara e siamo due atleti di beach volley italiane. Sì, le differenze tra il volley e il beach volley sono molteplici iniziando appunto dal numero dei, dei giocatori perché a pallavolo abbiamo 6 contro 6, mentre a beach volley siamo 2 contro 2. Il campo anche ha delle dimensioni ridotte, è un metro in meno rispetto a quello della pallavolo e molte regole sono differenti, infatti il gioco si adatta molto al fatto che il numero di giocatori è ridotto. Poi vabbè, come abbiamo detto un po' anche prima, c'è tutto l'aspetto del tempo, del meteo, dello stare all'aperto che questa è sicuramente anche della sabbia in sé le differenze maggiori con lo sport al chiuso in palestra. La sabbia sicuramente artificiale è una sabbia particolare tanto che noi portiamo avanti ormai un lavoro curato con il nostro preparatore Luca Zago e naturalmente oltre ad essere un, un tipo di sabbia allenante da un punto di vista sicuramente della preparazione atletica lo è anche perché permette eh, di lavorare in condizioni di difficoltà anche sulla realizzazione di alcuni fondamentali tecnici e questo naturalmente è un vantaggio. Dall'altra parte sicuramente consente di lavorare all'interno dei palloni e quindi delle, delle strutture tensostatiche senza che venga prodotta polvere, quindi questo è un vantaggio per gli utenti, sia per chi allena, naturalmente per chi viene a giocare. Sì, c'è da aggiungere che la sabbia è anche riscaldata, quindi durante l'inverno, nonostante fuori, magari fuori dalla, dalla struttura, nebbia di chi faccia freddo, la sabbia è riscaldata, quindi si riesce ad allenare comunque senza calzari e senza problemi. Io beach volley tutto l'anno, quindi anche d'inverno e al momento mi alleno a Milano e Francesca invece no. Io invece d'inverno metto i panni della giocatrice indoor ancora, quindi ritorno in palestra con scarpe ginocchiere e, e le porto avanti tutte e due, fino ad ora è ancora un po' fattibile come cosa, poi però... Mi sto anche rendendo sempre più conto che per arrivare a determinati livelli e migliorare totalmente nel proprio sport bisogna prendere una decisione o nell'altra e specializzarsi un po' di più sia d'inverno che d'estate nello stesso sport. E noi a Milano ci alleniamo eh, utilizzando appunto i campi indoor durante la stagione invernale e outdoor durante la stagione estiva. Abbiamo un allenatore, eh, Luca Larosa, di Torino, che coordina quello che è il progetto, abbiamo una serie di collaboratori che ci affiancano sul campo, che sono allenatori, eh, persone appunto che fanno parte integrante dello staff e eh, insieme a loro sviluppiamo e naturalmente aggiorniamo quello che poi è il... Eh, il tema o naturalmente gli argomenti che cambiano anche a seconda insomma, del periodo e a seconda di, delle esigenze tecniche, tattiche e, e della pianificazione che viene fatta durante tutto l'anno. Io credo che nel beach volley ci sia una varietà di colpi molto maggiore perché è uno sport alla fine molto più tecnico. Nella pallavolo puoi usare un po' di più la mano aperta, no? dei tocchi più morbidi che invece nel beach volley non sono permessi, però fondamentalmente è più un po' più di ignoranza magari indoor, sono meno le atlete che giocano tecnicamente. Per assurdo io nell'indor sono considerata una giocatrice tecnica, poi arrivo sulla sabbia e invece sono considerata quella un po' più ignorante. Sì, nel, nel volley c'è il famoso pallonetto mano aperta, mentre a beach questa cosa non si può fare e si sostituisce spesso con la nocca oppure con il colpo con le delle dita, che è il cobra. Beach Volley ci sono due voli principali e due posizioni, nel senso che quando si, si batte c'è sempre un, una persona che fa a muro, quindi un muratore, e una persona che sta dietro, quindi un difensore. Quindi io sono il muratore della coppia, Andrea in questo caso è il difensore. Mentre quando si riceve, cioè battono gli avversari, una persona gioca sul lato sinistro e una persona gioca sul lato destro. Si divide il campo. In... La giocatrice di muro e la giocatrice di difesa. Sì. Quella più alta in generale è la giocatrice di muro e quella un po' più bassa della coppia, vero? io in questo caso, è la giocatrice di difesa. E entrambe però facciamo tutto, cioè riceviamo, alziamo e attacchiamo. E battiamo, e però una delle due sta sotto rete diciamo, sì, a fare una il sorta muratore. La precedenza, perché esatto. poi può capitare veramente nel gioco di scambiarsi. Eh, la ricezione viene effettuata naturalmente utilizzando il fondamentale del bugger e non fa, non fa male perché, beh, innanzitutto, si è abituati a ricevere anche palle che hanno una velocità vicina ai 100 km/h per quello che riguarda servizio o attacchi avversari. Sicuramente l'abitudine a effettuare questo tipo di fondamentale permette anche di sopperire meglio a quelle che sono le legnate che qualche volta arrivano. Io sono molto una new entry no, di questo sport, quindi alla fine ho visto solo gli ultimi anni. Di sicuro è un gioco che sta diventando sempre più fisico, anche in questo caso, e sempre più veloce. Si punta a velocizzare molto il gioco, quando una volta magari era più lento, più di precisione, adesso serve la rapidità. Sì, Si stanno cercando nuovi schemi, nuove strategie, e, mh, si stanno sfruttando magari anche le nuove regole, mh, ad esempio, una volta non si poteva palleggiare di seconda di là assolutamente, adesso negli ultimi anni è entrato il palleggio in asse, cioè il palleggio di seconda con le spalle rivolte esattamente verso dove esce la palla. Sì, eh, oddio, negli ultimi anni la questione pallone è cambiata molto. Prima si giocava con un altro pallone, quest'anno è subentrato il Wilson. e Sono un po' diversi. E qualcuno dice che questo è un po' più pesante, l'altro era più leggero, eh, più piccolo, più grande in realtà è tutta questione di, di abitudine, di allenamento noi all'inizio magari ci trovavamo meno con il nuovo pallone adesso che ci stiamo sempre allenando con lo stesso pallone ci troviamo meglio con questo pallone è un po' una questione di abitudine e di allenamento sicuramente fa la differenza e soprattutto per, per il clima se, se un pallone è più leggero vola di più se lo controlli meno, se è più piccolo, qualcuno si trova meglio, qualcuno si trova peggio, ma è molto soggettiva, secondo me, la questione. Allora, Nel nostro sport recentemente c'è stata l'introduzione di un nuovo pallone, appunto il pallone Wilson, rispetto al precedente, ha delle caratteristiche diverse. Quindi sicuramente eh, permette un, eh, un maggior utilizzo del palleggio che è sempre più sinonimo di espressione di alto livello perché sicuramente permette un'accelerazione di gioco eh, che è espressione in questo momento dell'evoluzione appunto massima e naturalmente anche il servizio più praticato mentre eh, precedentemente era la battuta float o salto float con questo pallone eh, ad alto livello si utilizza di più il servizio spin con rotazione quindi molto più simile ad un attacco. Abbiamo degli sparring partner top sono, sì, la, nostra sì, sono la nostra salvezza perché noi non abbiamo Uh, un team composto da più atlete, siamo solo io e lei e ci alleniamo sempre in due e quando facciamo la parte di gioco reclutiamo quasi sempre dei, dei ragazzi lì della, della nostra zona sì, che giocano a lavoro. per variare un po' la tipologia di giocatore, sì. di persone che potresti incontrare perché comunque a Bicevoli diciamo, sai quasi all'ultimo chi scontrerai. Perciò devi essere pronto veramente a cambiare modo di giocare, idea di come giocare, all'ultimo momento. Vi vedremo alle prossime Olimpiadi. È un bel sogno, eh? sarebbe un, proprio un bel è sogno. È un sogno nel cassetto, certo. per ora rimane nel cassetto, ma noi lavoriamo ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi, quindi chissà, magari...